ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio parlarvi di Assetto Corsa Competizione, molto probabilmente avete già visto sul web la notizia o probabilmente sono in, in ritardo e, ma non fa niente, ve ne voglio parlare, è stato aggiornato il roadmap dell'evoluzione del titolo e di come soprattutto sarà distribuito. Sono sei fasi, appunto, che Cuno Stimulazioni eh, dichiara sul proprio sito ufficiale, in cui ci sarà appunto il 12 settembre prossimo, quindi tra una settimana, eh, la prima uscita, quindi la first eh, early access, che ha un, avrà un prezzo di 24,99€, euro ragazzi. E ci danno già le prime informazioni di che cosa rilasceranno, ma quello che è interessante appunto è come verrà appunto rilasciato fino alla... Release 1.0 Un pelino diverso rispetto a quello che è stato assetto Corsa il suo predecessore, però è interessante perché comunque sono molto onesti nel dichiarare quali saranno eventualmente i costi e quali saranno le date. Iniziamo subito quindi dal 12 settembre che cosa ci aspetta? Allora verrà rilasciata la Lamborghini Huracan GT3, il circuito Nurpruring GP. Saranno implementati gli eventi speciali, gli hotlap, i quick race con l'intelligenza artificiale e ci sarà un eh, rating system, quindi un sistema di valutazione per capire la competenza dei tracciati, la consistenza e il controllo dell'auto. Qui mi pare che vogliono veramente creare un titolo già da quello che eh, sto vedendo, che dia diciamo un po' di lezione di, di guida perché ho letto anche il resto e mi sembra che eh, sono incentrati su questo ed il costo come dicevo 24 euro 12 settembre quindi ritenete questa data qua save the date come avevo fatto in un video precedente seconda fase 10 ottobre 2018 release 2 mh, nessun costo aggi aggiuntivo eh, Verrà rilasciato la Bentley Continental GT3 e il circuito di Misano World Circuit, quello dedicato a Marco Simoncelli il SIC 58 Verranno aggiunte la SuperPol, e questa è una figata mostruosa, il supporto per la realtà virtuale ed un pit stop basico. Nel Rating system verranno implementato il la valutazione del, della performance e la vostra valutazione di come sapete stare in pista terza release ragazzi 14 novembre 2018 attenzione qui c'è un prezzo 34 euro allora io all'inizio ho detto ammazza quanto lo vogliono far pagare, in realtà no più voi lo comprate più tardi, questo è quello che ho capito io ragazzi, poi non lo so ma penso che perché altrimenti se faccio il calcolo di tutto sto gioco costa più di 100 euro quindi se voi lo comprate il 18 novembre non soltanto acquisite la, la terza release dell'early access ma andate a prendere anche quello che eh, avete perso il 12 eh, di eh, settembre più quello che la seconda release e non andrete più a pagare fino alla release 1.0 questo è quello che ho capito dalla traduzione maccheronica di google translate ma penso che sia così perché comunque far pagare un early access in tre tappe a più di 100 euro mi sembra assurdo. Quindi, se lo comprate all'inizio, vi costa 25, se lo comprate alla terza release perché è lì che si potrà comprare 35 euro. E cosa viene implementato? Lo vediamo subito. Verrà rilasciata la BMW M6 GT3 il circuito di Paul Ricard, sarà implementato una prima endurance di 3 o 6 ore il multiplayer basico. Quindi, lo buttano giù così. E senza diciamo, implementazioni particolari e il pit stop verrà eh, diciamo, implementato in modo più avanzato, più dettagliato dopodiché arriviamo al 12 dicembre, quarta release, non si paga nulla è compreso nel primo acquisto della prima release o della terza release e cosa vanno a implementare? Ferrari 488 GT3 il circuito sarà l'ungaro ring e verrà implementato finalmente ragazzi lo spectator mod cioè potete entrare in un server e guardarvi eh, la corsa di un altro e quindi per chi fa live commenti come me è un qualcosa di molto interessante perché non va a eh, diciamo occupare un posto in pit lane per niente per nulla quindi penso che metteranno anche probabilmente un regista o qualcosa del genere speriamo che possano implementare quello che sono le live che facciamo noi, youtubers e organizzatori di campionato. Magari ci sarà anche una regia virtuale, ma chi ne sa, chi lo sa, vedremo bene. Per poi arrivare alla quinta release, in cui vediamo subito: il prezzo sarà di 44,99 euro per chi lo co compra dalla quinta release ed è prevista il 16 gennaio 2019. Verrà rilasciata la Emil Frey Jaguar G3. Che. Una bestia pure questa, il circuito sarà Zolder, rilasciato, e verrà praticamente implementato di più il multiplayer. E eh, verrà poi, diciamo, eh, affinato tutto quello che è il sistema in generale. Ultima release, quindi il 13 febbraio 2019, e qui non si paga nulla, viene rilasciata la Honda Acura NSX GT3, il circuito di Monza, Vengono eh, implementati i, gli eventi speciali in live, questo bisognerebbe approfondire per sapere cos'è. e ancora viene affinato il sistema. Diciamo che vengono a smussare quegli angoli di eh, qualche bug o qualche imperfezione del gioco, magari anche con la comunità che andrà a segnalare come lo fa di consueto. Quindi queste sono le sei release, le sei tappe e quello che verrà rilasciato in questo assetto corsa competizione fino ad arrivare alla 1.00. Perché questo qua, ragazzi, è solo la Early Access, cioè l'Access anticipato, che poi prima era una pre-alpha e l'hanno fatto vedere. Early Access, diciamo, che è una specie di beta che tutti provano. E poi cosa succede? Succede che ci sarà un aggiornamento poi eh, in tutta la, diciamo, durata dall'uscita della Early Access eh, fino all'estate 2019. Ma ovviamente, secondo me, lo fanno uscire, eh, uscirà in versione definitiva come assetto corso dopo un paio di mesi. Però intanto queste sono le tappe. Diciamo che Kuno secondo me fa bene a dichiarare quello che sarà il suo roadmap in modo tale da darsi degli imperativi ogni mese di far uscire qualcosa in modo tale che le persone possano eh, diciamo, ehm, ingannare l'attesa prima di poter giocare effettivamente online, fare le gare, gli sport eccetera eccetera e poter gustare questo titolo che secondo me ha tantissimo da raccontare ora lo so che vi state chiedendo Fabri ma quando è che ci parli di quei tre schermi lì dietro e eh, io l'unica cosa che vi posso dire perché chiuso qui la parentesi della roadmap di Assetto Corsa Competizione perché insomma la notizia era questa ma penso che molti di voi lo, sa lo sapevano già e, per chi mi segue ragazzi uno dei prossimi video parlerò sicuramente del triplo screen perché sì lo so chi mi segue mi dice Fabri eh, tra triplo screen e realtà virtuale ci avevi detto che è realtà virtuale è tutta la vita sì però ci sono altri dettagli che devo assolutamente raccontarvi questa sera raccontare è il verbo che mi piace tantissimo <ride> quindi ragazzi io penso di aver fatto un po' il giro di avervi dato questa notizia su Assetto Corsa Competizione ci vediamo prestissimo per un prossimo video non vedo l'ora come penso molti di voi di testare con mano subito Assetto Corsa Competizione che esce mercoledì prossimo io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito nuovamente in questo mio video spero che vi sia piaciuto se è il caso lasciate un pollice in su non esitate a lasciarmi un commento qui sotto per condividere con me quello che pensate in merito a questo road se non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale perché vi ricordo che è gratuito. Noi ci vediamo alla prossima. Da Fabris è tutto. Ciao.